ecco di no, carissimo Fantastico. grazie grazie ma guarda io ti voglio raccontare questo aneddoto questa mattina poi al limite lo faremo vedere in seguito eh, questa mattina mi è apparso un ricordo di te di tre anni fa quando ancora stavo a Tenerife e mi ringraziasti per il blog che raccontavo l'isola di Tenerife, eccetera. Ragazzi, stiamo in diretta su YouTube, su Facebook e anche su Instagram. Mi raccomando, iscrivetevi, è molto importante. Oggi con Valentino parliamo di tendenze e innovazione, perché Valentino è uno forte... Bene, che c'è di novità su questo campo? Beh, diciamo che purtroppo eh, quando si parla di tecnologia in questo più ultimo periodo va in concomitanza con coronavirus. Abbiamo visto il Covid-19 che ha paralizzato comunque in particolar modo l'Italia, ma diverse comunque eh, nazioni nel mondo. Abbiamo visto anche il Brasile, vabbè, che ha, anche lì è successo un macello. Però generalmente con il coronavirus è spuntato fuori anche un, un paio di parole smart working, cioè appunto il lavoro sai a distanza, che effettivamente l'Italia sembra che in questa occasione abbia capito che cosa vuol dire lavorare effettivamente a distanza piuttosto che recarsi sul posto di lavoro. Sicuramente eh, hai sentito anche questa cosa anche tu, no? Sì, certo, certo, tu immagina io come parrucchiere, adesso ehm... Faccio dirette tutti i giorni dal negozio, ho una postazione multimediale, parlo con le persone, faccio consulenze online, faccio corsi online e faccio anche il parrucchiere e propongo quello che io faccio nel mio salone. Molto bene. Quindi hai visto anche tu che a prescindere comunque dal ruolo che fa il parrucchiere o che nel mio caso faccio il tecnico informatico o che altri sono dei semplici impiegati o si lavora nella grafica pubblicitaria o in diversi altri settori invece molti hanno scoperto che effettivamente si può lavorare a distanza utilizzando proprio eh, scusate la rete di internet questo nonostante purtroppo in italia la fibra ottica non sia ancora dappertutto però comunque in qualche modo si riesce lo stesso a lavorare quindi io dico meno male no sì, guarda, io mh, sto facendo queste videoconferenze con i colleghi e mi sono accorto una settimana per capire da un collega che si doveva collegare in una di queste piattaforme, abbiamo scoperto che sia eh, il telefono o il suo tablet non sono adeguati a queste nuove tecnologie. Bisogna aggiornare eh, i software. Eh, o anche gli apparecchi che sono un pochino di una generazione un pochino indietro certo beh eh, avrei visto anche tu comunque che se parliamo di dispositivi mobili è chiaro che non si può fare tutto con i dispositivi mobili perché anche se alcuni sono un po sai resti con la tecnologia poi Diciamo che l'italiano <ride> è primo in classifica nel mancare di, di, sai, di, innovazione e pensa a priori che bisogna sempre spendere un botto di soldi per essere, sai, all'avanguardia o cose di questo genere, mentre invece le cose non stanno così. Si tratta solo di disinformazione, perché tu lo sai, la conoscenza è potere. Quindi, d'altra parte, se almeno conosci, almeno quel poco, non dico tanto, quel poco, ti permette di evitare fregature. Come del resto anche si parla molto spesso, sai, di fake news e queste cose qua, perché molti, diciamolo, nemmeno il motore di ricerca utilizzano. Dicono, sai, chiedo a te perché ne sai di più. Ma usa il tuo motore di ricerca, no? Eh. Io lo uso per tutto. Quando ho bisogno di imparare qualche cosa, digito una parola, una parola chiave, e mi appare. Poi è come la favola di Andersen, eh, le mollichette ah, ah. Inform informazione su informazione e riesco a arrivare sempre dove eh, le informazioni che mi servono sia da punto di vista esatto, il mondo è cambiato lo ripeto sempre dall'era informatica eh, che abbiamo lasciato ma prima c'era l'era industriale adesso siamo passati all'era dell'amore che ancora non capiamo che cos'è è donare come stiamo facendo adesso in piccolo io credo le tue informazioni potrebbero essere importanti per quelle persone che necessitano di comunicare almeno con le persone ma aggiornandosi a questo nuovo modo di vivere infatti concordato con quello che tu hai detto adesso informarsi un attimino non costa niente ma il punto è la volontà di informarsi perché come hai visto molti sono pigri nell'informarsi, vedi, con sai non me ne intendo c'ho mio nipote c'ho mio figlio c'ho mio cugino l'amico dall'amico cioè sono cose purtroppo uh, tipiche di una mentalità italiota diciamolo proprio e purtroppo non va avanti non vuole progredire ecco perché in italia ci sono molti problemi legati proprio alla, alla, alla cultura. E se glielo fai notare, oh, la polemica non finire. <ride> Apposta stiamo qui, io mi sono prodigato a chiamarti perché sei uno specialista, poi hai anche un blog in sotto pressione, eh, ce l'abbiamo, eh, Leonard. 80. 80. Com. questo blog ce l'hai da oltre vent'anni no no no no no no no, fino a, al 2016 2017 ne avevo un altro che poi ha cambiato nome in v 80com quindi ho abbreviato il nome ma ho cambiato anche alcune cosette e ho ridimensionato alcune cose sotto il profilo professionale ma il blog è lo stesso praticamente perché eh, quel, questo blog tu parli di molte cose a livello approfondito giusto? Sì. per esempio è che ci sono nella rete tante cose talmente gratuite che ragazzi io vi consiglio di andare a visitare il blog di Valentino giusto Valentino dico bene nel senso perché mi dicevi ultimamente che c'era qualcosa di interessante. Sì, perché ad esempio mi è capitato anche di recente, due anni fa quando sono stato in Portogallo, sempre per motivi di lavoro, che addirittura un centro anziani eh, gestito da una coppia di amici miei che sono stati imbrogliati da un centro informatico, per così dire, un, in realtà un negozietto da due soldi, che gli ha fornito dei computer passati per nuovi. Gli ha venduto un due o tre computer per uso aziendale. Il problema è che eh, sono stati spacciati nuovi quando invece erano usati di almeno dieci anni fa. Allora, ho fatto una bella cosa. Nonostante che c'era installato Windows 10 sopra, che purtroppo su computer datati è pesantissimo e sappiamo anche i problemi legati a Microsoft che lasciamo perdere, allora ho fatto una bella cosa. Siccome tu sei già informato sul fatto che io sul mio computer, ma da sempre praticamente, Utilizzo sistemi open source, cioè sistemi basati su Linux, che si chiama in questo caso Ubuntu. Ubuntu è un po' come Android. Il telefono Android è basato sul kernel Linux. Quindi il kernel è il cuore di un sistema che fa girare il sistema operativo. Il sistema operativo che, come tu ben sai, ha diverse funzioni e scopi dal momento che Ubuntu è uno di questi è uno de è dei sistemi Linux più famosi e soprattutto più eh, diffusi nell'ambito della pubblica amministrazione a livello internazionale però poco in Italia perché è sempre il problema riferito prima dalla disinformazione perché? perché Microsoft domina la pubblica amministrazione italiana nonostante che c'è l'articolo 68 del codice digitale che per legge, ripeto, per legge Dov si dovrebbero usare software open source nelle pubbliche amministrazioni quindi Linux Linux dovrebbe essere usato in tutti i computer perché a differenza di Windows praticamente è immune da virus non ha neanche bisogno dell'antivirus certo. quindi già un problema in meno legato ai virus poi col fatto che non ha costi di licenza perché tu lo sai che Microsoft ti fa pagare il sistema operativo, ti fa pagare il software, ti fa pagare quello, ti fa pagare quell'altro, più l'assistenza che ti fa pagare. Un'assistenza teorica, perché tanti utenti si stanno lamentando di Windows 10 ed effettivamente purtroppo i problemi sono notevoli. Stiamo parlando di fughe di dati, cioè le pubbliche amministrazioni sono un macello sotto l'aspetto delle fughe di dati dall'amministrazione. Infatti di recente, forse l'avrai sentito, che l'inps è andato in palla Sì. Eh, il sito dell'inps ha fatto ah, che tutti i dati degli utenti <ride> questo perché tecnologie microsoft vale. <ride> hai capito si sì, è sì, applicato l'articolo 68 del codice digitale 68 cad, si chiama così da quanto tempo si sarebbero risparmiati tutti questi problemi. Questo articolo è dal 2005, che c'è dal 2005? Incredibile. <ride> Senti, <ride> ci vorrebbero 10 ci vorrebbero puntate, ma avremo occasione di ripetere quando hai qualche novità, io speriamo certo. e tu ci darai eh, dell'attenzione. Allora, per le persone ancora non capaci ad aggiornare questi computer, eh, io so che tu lavori in remoto, una parola strana, nel senso, da tanti anni. Ce lo puoi spiegare un attimo che cosa è lavorare in remoto? Allora, intanto già tu sai, appunto, come hai detto tu adesso, che comunque lavoro in remoto da, da 14 anni, quindi non è, è soltanto dal Covid-19 che lavoro in remoto, ma lavoro dal, praticamente dal 2006 in remoto, da quando praticamente ho avviato la mia attività personale, dopo che sono venuto via da Milano, mi sono trasferito in Sicilia, visto che mi sono sposato con una siciliana. Comunque, detto questo, eh, in maniera molto semplice è possibile, innanzitutto, eh, migrare da Windows a questi sistemi Linux che eh, si scaricano, ripeto, gratuitamente, si installa su una pendrive, si infila direttamente poi dal BIOS lo si fa partire praticamente dalla chiavetta come se fosse appunto un disco di avvio a tutti gli effetti ed è possibile avviare il sistema in quella che viene chiamata modalità live cioè senza toccare l'hard disk e i dati all'interno del computer è possibile provare il sistema così se una persona piace o magari eh, vuole provarlo, testarlo è possibile testarlo senza nessun tipo di problema cioè quindi in altre parole si testa direttamente dalla pendrive senza toccare i propri dati. Quindi così la persona è in grado di decidere, di vedere e di valutare, perché lo può provare direttamente senza installarlo. Quello è un grande vantaggio, dal momento che in questa modalità è possibile anche salvare i propri dati, perché purtroppo mi è capitato di recente anche qualcuno che il computer non gli funziona più, ma non il computer in sé, ma Windows si è corrotto, però giustamente le persone hanno molti dei loro dati ancora sopra. E Quindi, grazie a quel sistema è possibile, permette, estrapolare i dati nel, hard disk danneggiato e trasferirli ad esempio sul hard disk esterno. Tranquillamente. Che meraviglia la tecnologia, eh, eh, sì, eh. Eh. ma questo eh, c'è eh. anni eh. a me fa impazzire. Allora, mh, ricapitolando, sì. se qualcuno ci sta ascoltando che ha qualche problema, ti può eh, contattare direttamente sul tuo blog nella descrizione del video c'è il link basta che cliccate potete andare a vedere dove potrete trovare tutti i punti di riferimento per eh, contattare Valentino e spiegare poi il vostro tipo di problema che ve lo risolve direttamente da casa senza, eh. senza arrivare, eh, inquinare, eccetera dalla Sicilia alla Val d'Aosta tu puoi e anche fuori dall'Italia puoi no. lavorare in remoto per aiutare le persone eh, a eh, imparare anche a comunicare. Io spero eh, dopo questa chiacchierata ci scriverai un pezzo sull'educazione, eh, nuova educazione per imparare a comunicare. Dico male, no, dici benissimo. Anche carica. perché vedi, mi senti? Scusa, Vai. mi senti? Ah, sì, ok, sì, pensavo di avere perso la sì. comunicazione. No, che appunto l'importante è mantenere una mente aperta, ecco, diciamolo, senza polemiche, senza se, senza ma, perché più delle volte, sai, quando si chiude la propria mente non, eh, non si arriva a nessuna conclusione. A maggior sì, ragione sì. adesso stiamo in un periodo difficile, perché comunque c'è bisogno più che altro. Di una certa ripresa, perché come hai visto eh, in Italia fanno confusione sul, sul modo di far riprendere i cittadini al lavoro, alla vita sociale, a tanto altro ancora. E quindi si spera che adesso, con l'aiuto della tecnologia, praticamente riusciamo pian piano insomma, a riprendere quello che dovrebbe essere il normale corso della vita. Ecco. Poi, se riusciamo a, a dargli una qualità in più eh, con le giuste informazioni, meglio ancora. Sì, no, io oggi mi, mi, mi sono fermato a un bar per, mm. eh, per mangiare. Eh, la signorina mi ha detto, ma da sporto no, mi piacerebbe mangiare. Ho mm. mangiato il pollo con, eh, con la cicoria buonissima, mm. <ride> però mi hanno dato tutta sta roba monouso dal piatto che se volava mentre stavo a mangiare. E sinceramente non è che me la sono goduta, ma vedevo che eh, le persone stanno distanti giusto però lo sento anche di, di andare in giro assembramenti è quando ci stanno 15 persone ma quando ci stanno tre persone dentro un luogo ci si scansa si sta un attimo attenti per rispettare gli altri e noi stessi naturalmente questa è lo dobbiamo fare tutti quanti ma come io dico sempre non è una cosa che finisce adesso è una cosa lunga Scordatelo che finisce subito anche se ci sarà una persona sei ancora lì? persona al giorno o zero persone dobbiamo stare attenti eh, in diretta in diretta, è arrivato il telefono, l'ho spento un attimo e, mm. e cercano anche a me. Va bene, senti, eh, concludiamo qua oggi okay. la prima incontro, poi ne avremo altri e mi raccomando, per chi è interessato a eh, saperne di più abbiamo il blog eh, in, scritto in sottopressione in questo momento ma anche nella descrizione abbassa un clic per andare a vedere degli approfondimenti che potrebbero aiutare bene, io ti ringrazio eh, e ci vediamo com'è il tempo in Sicilia oggi? è incerto, un po' solo un po' nuvolo e accenna forse un po' di, di temporale benissimo, bene Valentino mi ha fatto piacere e buona giornata ciao mi ha fatto piacere anche a me, un cordiale saluto a tutti perfetto, ciao ciao bene eh, dopo questa diretta il, telefon... il mi ha telefonato ci vediamo alla prossima puntata